Ciao, vediamo, funziona? Sì, primo video. Sto andando, sto pedalando verso Belvedere di Aquileia e volevo dirvi che finalmente sarà un piacere passare per Belvedere vicino al campeggio perché hanno rifatto la strada. L'hanno asfaltata sottofondo anche. Cani. Ui. Ora mi sto dirigendo verso appunto Belvedere vedere qua. Ho passato l'agriturismo, Giraldi, la buona vita. Vi consiglio se passate o in bici o volete venire con la famiglia, questo è un buon posto per mangiare. Comunque... Se siete ciclisti e passate per Belvedere, sappiate che ad oggi la strada è a posto, non ci sono più le cunette delle radici degli alberi e quindi si pedala lisci lisci. Ciao, alla prossima!